L'inconia nel cuore per questo mondo avido, senza amore per noi mortali. Senza il nostro bacio, e senza lamento senza il nome Le reazioni, mi narratimo Claudio. Io devo parlare ho fatto Sì, sì. Voglio allora. ringraziare e sono... Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Io no, veni lì. Sì. voglio Madonesco Ivan. Allora, la sera che oscuro mi doverei anche presentarci tra noi, no? Ok. Io so. Buonasera conosciamo molti di noi altri non conosciamo però mi fa piacere incontrarvi questa sera e ringrazio Angela perché mi ha invitato e questa volta sono venuto eh. però qualche volta sono venuto? Sì, quando stava pure Domenico Di Stefano voglio ricordare Domenico Di Stefano eh sì, quando andavamo ad Aprilia anche siamo stati insieme al teatro di Pontinia sì sì va bene io, che vi posso dire dei bellissimi padri delle bellissime persone bellissime poesie e ognuno di noi ha preso è stato ragazzo è stato giovane è stato, e ha sempre avuto un pensiero alla mamma credo no? nessuno di noi la scorda io da ragazzo avevo un diario che è chiamato Giochè dove scrivevo le mie cose in forma di poesia circa 365 poesie però non pubblicate eccetto eh? che una una volta e della mamma e vorrei se mi è permesso una o due quello che scrivevo allora l'angelo della vita sono un tipo di poesie ungarettiane eh? molto stringate allora che pagina? No, no, non ci sono no, non, credo. non ci sono, è mia è inedite. Sono inedite sì. Allora, l'angelo della vita Piange nell'aurora un bimbo Ninna nanna Chiama sotto il soleone il figlio Eccomi Invoca al tramonto un uomo Ti aspetto Basta, questo è finita non so se... Ben benissimo. Ecco, io vorrei ricordare con te una grande maestra, che è stata anche maestra del mio eh, nipotino più grande, sua moglie, Ileana. Iliana, anche. sì, Iliana, ho visto che... Un grande amore di donna, un grande amore anche Nel di... Nel successivo libro che c'è, c'è anche eh, così, un epitafio che hai fatto su Iliana, che non conoscevo, e che mi ha molto commosso, oltre il mio che fa niente. Quindi <ride> e ringrazio perché la mamma ogni tanto ce la ricordiamo. Io me la ricordo anche se ho 76 anni e ogni tanto prendo, vado e vado al cimitero. Mi ricordo i momenti. Da ragazzo i momenti da giovane, tutto quanto, poi ogni tanto forse ci dimentichiamo, no? Quando siamo un pochino più adulti, però poi ritorni, quando non ci abbiamo più ritorniamo. Alcune cose non si possono dimenticare. No, no, quella no. Perché avevamo il cervello fresco, registravamo molto bene. Magari ci dimentichiamo quello che abbiamo mangiato ieri sera. Ma quelle non ce le possiamo dimenticare, perché sono dei ricordi bellissimi e unici. Ogni mamma poi ha la storia a sé. Allora la madre, una voce calda che canta la ninna nanna, una mano pronta che lenisce il dolore, una preghiera pietosa, accorata nella triste sera. Grazie, grazie. grazie